Bentornati, allora la scorsa puntata abbiamo visto il povero Gabriele Yared alle prese con la delusione per essersi visto rifiutare la score che aveva scritto eh, per il film Le Miserabili del 1998 Passano sei anni e si verifica quella che sarà per sua stessa ammissione eh, la più grossa delusione del professionale della sua vita E Innanzitutto se volete sapere cosa è successo nel 1998 vi lascio il link in descrizione qui sotto se, se siete su YouTube e qua sopra se siete su Facebook allora il film Troy 2004 con Brad Pitt, Orlando Bloom, insomma è un grosso cast, una grossa produzione internazionale e sarà anche un grosso, un grosso successo, sono per Red non solo un'occasione di rivalsa ma soprattutto un'occasione professionale perché praticamente negli anni che vanno, dal 96, anno in cui lui vince le musiche per il paziente inglese, al 2004, quando appunto esce il film Troy, lui lavora, inizierà a lavorarci in realtà da, da un anno prima, ora vedremo perché, lui praticamente si specializza, o quantomeno viene percepito dall'ambiente come un compositore che scrive cose intimistiche, romantiche, ha aveva fatto anche Autumn in New York, insomma film anche... Eh, di, di grosso pathos, di grande pathos, eh, ma probabilmente non veniva ritenuto adatto eh, a fare delle musiche epiche o avventurose o, o, o action. Diciamo così. Per cui questo film per lui è una grossa occasione. Qui addirittura lui comincia a comporre prima dello shooting, cioè prima che il film sia, sia girato. Fa una profonda eh, ricerca su, sulla musica greca tenete presente che siamo nel 2003 quando lui sta scrivendo insomma, internet è ancora agli albori cioè, non è semplice come oggi insomma, fare una ricerca su, una, uh, su musica etnica o su un qualcosa che non si abbia ovviamente a portata di mano in casa per cui va eh, in biblioteca va al British Museum fa tutta una ricerca sulla musica greca, perché il suo concetto è di utilizzare delle, delle melodie e delle, come dire, delle, dei passaggi tipici della musica tradizionale greca, antica naturalmente, non certo della musica greca contemporanea, da utilizzare, da utilizzare nel film, ma non trova niente che lo soddisfi. In realtà mi viene da chiedere esattamente cosa stai cercando, nel senso è vero che noi oggi nella musica del film usiamo spesso... Eh, dei modi che si rifanno alla musica antica ma li facciamo sempre comunque poi filtrati e riarrangiati attraverso la sensibilità del, del 2000 il suo intento filologico è comunque interessante e apprezzabile anche perché il suo concetto era di utilizzare questa musica non tanto come musica di commento quanto come musica diegetica quindi suonata da musicisti dell'antica Grecia eh, sulla scena poi Troia non era in Grecia, ma insomma non stiamo a sottilizzare troppo eh, perché Hollywood sono spesso questi problemi, non se li, non se li pone minimamente. Ehm, quindi appunto non soddisfatto da quello che è riuscito, che è riuscito a reperire, eh, Yared si rivolge eh, alla musica bulgaro-macedone e trova, eh, e trova una, una cantante che si chiama Tania Zarovska, che secondo lui fa il caso suo, e la, vedete, la vedete in questa foto, e pensa quindi di utilizzare la sua voce per, eh, per comporre una serie di melodie che possono vagamente ricordare l'antica Grecia. Quindi come detto inizia a lavorare lungo tempo prima, circa un anno prima della... che il film sia si finito, e fa una cosa assolutamente insolita, prepara un demo da far ascoltare il regista e lo fa suonare... Da, dall'orchestra piena da, un, da, un, da una full orchestra con tanto di coro il regista è contentissimo entusiasta, entusiasta del, del risultato e, e qui interviene una, una cosa che spesso rovina, rovina noi poveri compositori ovvero le preview screening cioè molte volte molto spesso ma si fanno delle, delle proiezioni di prova Ok, quindi si prende un pubblico finto, nel senso che non è un pubblico pagante, ma è un pubblico che lì apposta per, per vedere e giudicare il film. Alla, Alla fine del film gli, gli spettatori devono compilare un formulario dove indicheranno cosa è piaciuto loro il film e cosa non è piaciuto. Purtroppo per il povero Yared... Eh, la musica viene praticamente distrutta da, tutti, da, da, da quasi tutti coloro che hanno assistito al film eh, la trama non adatta, la trama addirittura distraente che se c'è una cosa che la musica in un film non può fare è distrarre cioè meglio come dire, una musica che sia sotterranea una musica che, che, che sia molto sottotraccia piuttosto che una musica che distragga insomma è la cosa che credo peggiore che si, possa, che si possa dire di una colonna sonora. Eh, questa cosa crea ovviamente un grosso problema, Yared è tutto entusiasta perché il, il regista ha mostrato felicità e grande convinzione per la musica, addirittura Yared dice ah il regista era sempre in giro per gli studi di Abbey che fischiettava, canticchiava la musica. In realtà questa è una cosa che noi compositori dovremmo sapere bene, cioè Molte volte quando noi registriamo qualcosa sentiamo qualcuno, il tecnico, il suono, l'ingegnere, o l'assistente o chi che fischietta la cosa. Non vuol dire necessariamente, cioè non è necessariamente un sintomo del fatto che siano entusiasti di quella cosa, semplicemente perché l'hanno appena ascoltata, magari l'hanno ascoltata 100 volte e quindi ce l'hanno in testa e la fischiettano. Quindi... Molte volte noi compositori tendiamo un po' a, a dar troppo, troppo ascolto al nostro ego e pensiamo che solo perché uno sta fischiettando la nostra musica allora debba essere necessariamente entusiastico della musica. Purtroppo non è automaticamente così. Morale alla favola in 24 ore va in fumo un anno di lavoro che ha fatto Yared su questa colonna sonora. Ovviamente la colonna sonora dopo questi preview screening così negativi viene rifiutata dalla produzione. Eh, il regista si trova anche un po' con la patata bollente di doverlo comunicare di comunicare al, al, al, al compositore che poi si sentirà appunto non abbastanza protetto insomma sarà dispiaciuto e appunto riterrà questa la sua più grossa, la sua più grossa delusione professionale eh, altre ore che è stato fatto sono state montate al posto del temp track che, eh, delle musiche che erano state registrate ma non ancora nel, nel messaggio definitivo cioè mi ha sempre fatto molta attenzione a far ascoltare delle cose provvisorie perché poi vai a spiegare a chi sta ascoltando Sì ma guardate questo qua non è il messaggio finale Poi gli facciamo delle modifiche Poi immaginate, immaginatevelo più così più cos'ha Normalmente il pubblico Ma non solo il pubblico Spesso anche gli altri lavori Non sanno fare questo lavoro eh, Per cui attenzione colleghi compositori Quando facciamo ascoltare un qualcosa Che non sia quanto di più vicino A quello che sarà la nostra idea finale perché poi queste cose girano e si dice era brutto, in realtà magari quello che è stato ascoltato è un vecchio provino fatto con suoni campionati cioè a volte succedono anche queste cose quindi attenzione alle cose che girano Al contrario di come era successo con le Miserable Seni anni prima questo giro Yared non la prende per niente bene Allora quindi offeso da, da, e dispiaciuto dal, dal rifiuto cosa fa? Pubblica sul proprio sito, sul proprio sito personale la musica che è stata, che è stata rifiutata e come dire, fa una lunga serie di commenti non particolarmente lusinghieri sia sul regista che sulla produzione Insomma, per, come dire, per cercare quantomeno di fare in modo che il, che il pubblico sia, sia da, dalla sua parte in particolare lui come dire, rimprovera alla produzione e al regista di non avergli dato nessuna possibilità di, eh, virate, di rimediare o di poter modificare qualcosa perché in effetti... Eh, Soprattutto quando il lavoro non è definitivo si possono fare ancora mille aggiustamenti, cambiare, cambiare la colonna sonora che è stata scritta in mille maniere, la si può stravolgere addirittura, per cui lui dice perché non mi è stata data questa possibilità, in realtà la ragione era che il, come dire, le, le, le, le visioni di prova erano state talmente negative che la produzione dice, no no, che non c'è niente che si possa salvare, dobbiamo ricominciare tutto da capo. E ovviamente il punto non è aver ragione, o aver torto, il punto è che mettersi contro una grossa produzione non è mai una buona idea. E quindi in particolare dopo questo episodio della musica pubblicata sul sito e delle lamentele fatte così pubblicamente dagli erediti nei confronti del regista e della produzione stessa, arriva la lettera dell'avvocato di Los Angeles, che intima red di togliere immediatamente dal sito sia i commenti sia la musica perché altrimenti gli, gli si farà causa, e, insomma, una causa da cui sicuramente tra lui e la produzione lui avrebbe avuto sicuramente la peggio. Ennesima Rejected Score, quindi, e con un grosso problema temporale, perché mancano due settimane all'uscita del film, il tempo è strettissimo. Viene chiamato John Debney, che, insomma, che in quegli anni, insomma, era già un compositore molto noto e, e in forte scesa, il quale dice, non ci penso neanche, sono mica matto a, a infilarmi in un, uh, in un cul-de-sac del genere, con così pochi giorni, con una colonna sonora, un film di tre ore, una colonna sonora non, non inferiore all'ora, all'ora e mezza, insomma, non ci penso neanche, quindi, insomma, rifiuta assolutamente di, di prendere, di salire a bordo del progetto. Quindi, chi può togliere le castagne al fuoco la produzione del regista? Ovviamente James Horner, che in soli nove giorni, diconsi nove giorni, scriverà la colonna sonora del film Troy. Ripeto, lo scopo di, di questa puntata è più eh, la Rejected Score di Yared che, che non la colonna sonora che scriverà James Horner, che magari tratteremo in una futura, in una futura puntata. Ehm, in nove giorni, per contratto, viene dato ovviamente carta bianca a James Horner. Eh, e anche qui, se vogliamo... Cioè, eh, vediamo il rischio di lavorare troppo, troppo tempo prima a un film eh, e quindi essere soggetti anche a mille richieste giustamente che può fare il regista, il montatore, la produzione eccetera eccetera quando poi ci si, è, si è in condizioni così, si ha l'acqua alla gola allora eh, si dà carta bianca al compositore e si dice sì, sì, va bene, ci fidiamo di te quello che farai andrà bene, l'unica richiesta contrattuale che viene fatta um, a James Horner è di scrivere non meno di 75 minuti di musica che in nove giorni non so se vi rendete conto io generalmente eh, raramente riesco a scrivere più di 5 minuti al giorno di musica consiana pro che l'orchestro io quindi in questo caso eh, James Horner non orchestra lui non c'è veramente il tempo materiale di, di, di, eh, di scrivere, sincronizzare, registrare, missare e montare 75-80 minuti di musica in 9 giorni è, è una follia stiamo parlando di 7-8 9 minuti al giorno una quantità di, di musica di musica mostruosa che cosa fa comunque eh, Horner? non avendo, avendo veramente i tempi così stretti mantiene comunque lo stesso spirito della colonna sonora di Yared lo stesso spirito orchestrale mantiene la stessa cantante che quindi era stata come dire eh, assunta da Yared ma poi verrà in realtà suonerà nella eh, perdon canterà nella eh, nella colonna sonora di, di, di Horner e quindi insomma come dire tiene eh, Tiene in parte buono un qualcosa di quello che era stato fatto eh, Per questo di tempo viene utilizzata anche una musica che Horner aveva scritto per un altro film Che era Enemy at the Gates, un film del 2001 che in italiano era il nemico alle porte Per cui alcune scene soprattutto di quelle d'azione vengono prese da quel film Un qualcosa viene preso anche, non voglio dire rubacchiato Ma diciamo che si fa una citazione con la Quinta Sinfonia di Shostakovich allora, qual è il punto? Non, nessuno si deve scandalizzare per una roba del genere, cioè Rossini eh, era pieno di autoplagi, di, di autocitazioni, auto prendeva pezzi che aveva scritto per un'opera, li, li adattava velocemente per un'altra perché anche lui era un altro che scriveva in due settimane un'opera intera, orchestrazione ovviamente inclusa perché ai tempi i compositori orchestravano loro e non, e non, delegavano, e non delegavano il compito. Quindi lo faceva Rossini, hanno fatto tantissimi compositori, quello di autocitarsi, soprattutto quando, eh, quando le tempistiche sono molto molto strette. Insomma. Quando abbiamo parlato del rapporto fra i compositori colti e il cinema, il rapporto pessimo fra i compositori eh, colti e il cinema, magari andatevi se volete a rivedere le due puntate che, che ho fatto in proposito, abbiamo visto che uno dei problemi dei compositori cosiddetti colti, classici, di musica seria e così via, era la tempistica perché per scrivere i 50, 60, 70 minuti di una colonna sonora poteva richiedere anche un anno, che è una tempistica impensabile per le, per le, eh, nel mondo del cinema perché il film deve uscire, c'è già un di scadenza e quindi sono poche settimane per scrivere la colonna sonora. Eh, però il cinema al contrario molte volte appunto dà del, delle scadenze troppo strette e quindi molte volte si si è forzati a lavorare come dire, un po' un tanto al chilo la colonna sonora di Horner che comunque è bellissima ripeto magari un giorno ne, ne, ne parleremo è comunque una colonna sonora scritta in nove giorni e una colonna sonora scritta in nove giorni non può avere il pensiero come dire il concept e l'attenzione che ha una colonna sonora scritta non dico in un anno ma almeno nelle sei settimane nelle sei settimane di rito tra l'altro se andate su youtube trovate un, un video dove c'è Horner che sta provando e registrando le musiche le music di Troy, si sente lui che parla, vi dà le indicazioni, insomma, eh, per chi è un fan di questo straordinario compositore morto veramente eh, troppo presto, sicuramente è un documento imperdibile. Prima di chiudere, ironia della sorte, tre anni dopo viene pubblicato il Director's Cut, quindi il film con scene aggiunte, con, che prima erano state tagliate, con nuove, nuovo materiale e così via. E viene fatto un uso di una musica veramente disastrosa, nel senso che viene presa senza ritegno la musica che aveva scritto. Ehm, Horner, viene luppata. In certi punti di addirittura si utilizzano le, le temp tracks. Eh. Eh, con musiche in, addirittura in certi, in certi casi dei provini con i suoni campionati, una cosa veramente bruttissima e fatta molto molto male, ma ironia della sorte, in un paio di punti, addirittura troviamo le musiche che aveva scritto Yared che erano, poi erano state appunto rifiutate. Per cui insomma, non so se questo può essere una piccola, una piccola consolazione per Yared o se al contrario, è stata come dire la beffa, oltre al danno. Bene naviganti, spero che la puntata vi sia interessata, se è stato così lasciate una traccia del vostro passaggio iscrivendovi al canale YouTube oppure lasciando un like sulla pagina Facebook delle colonne d'Ercole. Ci vediamo alla prossima puntata, non mancate.